Ciao, sono Eleonora, ho 24 anni e ho studiato psicologia e criminologia a Torino. Io sono sempre stata affascinata da tutto ciò che riguarda l'essere umano e da questa meravigliosa macchina che è la mente umana. Ho sempre voluto cercare di andare oltre la superficie delle cose e quindi vedere quello che si cela all'interno di ognuno di noi e da qui è partita la mia passione per la psicologia e di conseguenza il mio percorso di studi. Ora lavoro per Big Picture e insegno Scienze Umane. Essere un insegnante Big Picture significa andare oltre le semplici nozioni specifiche della materia che si insegna, ma vuol dire riuscire a trasmettere anche la passione per quello che si insegna. Infatti, il fulcro di una scuola Big Picture è che il motore della scuola non è l'insegnante, ma è lo studente stesso che viene messo al centro di tutto il processo. Un buon insegnante Big Picture deve riuscire a seguire i ragazzi nel loro percorso di crescita, facendo emergere i loro punti di forza, le loro passioni. Bisogna mettersi in gioco con tutto se stessi e non fermarsi alla semplice lezione frontale tradizionale. Quello che è interessante nel lavorare con questo approccio è che permette di conoscere i propri ragazzi non solo dal punto di vista scolastico, ma anche e soprattutto a livello umano, che poi è quello che è essenziale per costruire il rapporto che ti possa permettere in un secondo momento di trasmettere la passione per quello che fai. In quest'ultimo anno si è sentito parlare troppo spesso di didattica a distanza. Questo purtroppo è stato un elemento di ostacolo nel, nella scuola tradizionale, infatti crea moltissime problematiche. In primis viene a mancare tutta la componente sociale, relazionale e emotiva che soprattutto con ragazzi e adolescenti è fondamentale in questo periodo della vita. Inoltre questo crea non pochi problemi a livello di didattica, visto le problematiche che si hanno con la tecnologia, con riuscire a rendere accattivanti delle lezioni attraverso uno schermo senza la presenza fisica dell'insegnante e degli studenti. Big Picture mi ha aiutato molto in questo con il suo metodo. Io di solito cerco di proporre ai ragazzi filmati eh, video da cui partire per poi riuscire a Tirar fuori una, far tirare fuori una discussione ai ragazzi stessi così che si instauri un dialogo sia tra i ragazzi che tra i ragazzi e me durante la lezione. Eh, non solo trattando di tematiche sociali, umane, io spesso proietto immagini, fotografie, faccio leggere articoli, eh, riviste, articoli scientifici, di modo che si riesca a discutere insieme di questi argomenti così che ogni studente Pura distanza, durante la lezione si senta parte centrale e soprattutto parte attiva e non si spenga dietro uno schermo, ma si, ries si riesca in questo modo a coinvolgere tutti. Ognuno può condividere qualcosa di sé durante la lezione. Un consiglio? Ragazzi, stupitevi, meravigliatevi. Qui voi state ponendo le basi del vostro futuro, quindi dovete fare tesoro di tutte le esperienze che vi si pongono. Non abbiate timore di sbagliare, mettetevi in gioco, dovete trovare la strada da percorrere nella vita, quindi buttatevi senza timore.